Insomma, Angelo, mi parlasti di quel tuo libro, dell'ultimo libro stavi lavorando a un libro, non ricordo bene. Sì, ma poi l'hai letto? Ho In tu... Sì, sì, sinceramente non aspettavo una dedica dentro. Eh. Comunque... Vabbè, quella quando ci vediamo te la posso mm. mettere, anche se tutto sommato mi imbarazza sempre un po' mettere la firma sul mio libro e mettere anche la dedica mi sembra una cosa così strana che alle volte mi manca il fiato quando qualcuno me la chiede sinceramente uh, l'ho preso in mano ieri l'hai sfogliato ho iniziato a leggere l'introduzione perché sono più di mille pagine ma chi te l'ha fatta la prefazione la prefazione me l'ha fatta arturo fraschetti professor Arturo Fraschetti titolare della cattedra mm. di Biologia all'Università di Como. Wow, bisognerebbe intervistarlo, comunque sarebbe bello. Cioè, Credo cosa... di sì, magari una di queste sere lo invitiamo. No, perché il paragone, cioè io ho letto appunto nel, nel, nella prefazione del paragone, cioè del. Cioè, lo scenario politico mondiale attuale paragonato a, allo stato dell'acqua dell'acqua paradossale cioè dell'aria scusa dell'aria volevo dire sì ma anche dell'acqua tutto sommato e naturalmente entra in gioco anche l'acqua però E quanto tempo ci hai messo? Perché, insomma io ho visto sono 232 pagine cioè l'ho cominciato a scrivere quando facevo il secondo anno all'università volevo anche proporlo come tesi ma il professore di allora mi sconsigliò perché si rese conto che in effetti era un argomento troppo complicato, troppo profondo perché un ragazzo di vent'anni potesse, potesse portarlo a compimento. E allora poi è rimasto come un pensiero tutta la vita e ho raccolto osservazioni, ho fatto ricerche, un po' dappertutto. Ma come, scusami, eh, cioè io poi tra le righe, perché quel poco che ho letto però, insomma, già sto organizzando, insomma, mi piacerebbe concluderlo e poi darti un parere così personale ed amico però il capitolo l'immobilità dell'aria cioè voglio dire, no, ancora non l'ho letto no? però lì nella prefazione si parla di questa teoria sull'immobilità sì. dell'aria esatto, c'è un momento in cui l'aria perlomeno riguardante l'atmosfera terrestre sta in un momento in cui non viene né ispirata dal pianeta, né ispirata. C'è un momento in cui l'aria è praticamente ferma, immobile. Non si capisce se è l'aria che è appena stata ispirata oppure l'aria che sta per essere ispirata. E da qui tutto tutto il sorgere delle stagioni perché se tu ad esempio consideri che l'estate in realtà sia l'espirazione che il pianeta Terra fa della propria da atmosfera, atmosfera. Eh, potresti comprendere che in, in effetti c'è un momento in cui fra inspirazione ed espirazione l'aria è immobile. Sì, sì, sì, vabbè, un, un soggetto, un tema da approfondire, perché adesso, insomma, si entra pure nel filosofico, se non sbaglio. Cioè, Ma, si riallaccia ad Sì, antichie. anche, certo, certo, perché, e poi sta, questa cosa investe tutto, ad esempio, l'organismo umano, che ripete eh, in maniera molto più rapida lo stesso procedimento in fondo nel momento in cui noi stiamo parlando fra di noi magari anche ridendo per ridere è necessario che noi ci serviamo dell'espirazione altrimenti probabilmente ridendo soffocheremmo e, e, ci sarà sicuramente una relazione poi tra l'ispirazione artistica e l'espirazione. Certo, in quel caso non è un'ispirazione o una espirazione dell'aria, ma è di qualcosa di più sublime, addirittura dell'elemento eh, superiore dell'aria che possiamo considerare luce. L'ispirazione è il momento in cui col nostro organismo ispiriamo luce. Da, da che derivano tutto quel fatto della creatività, dell'intuizione, de della creazione, sì, sulla sostanzialità anche dell'aria? Perché eh, io nella premessa c'è scritto che discuti anche della composizione dell'aria quindi voglio sì. dire il vuoto che ci circonda di cosa è fatto cioè questo è poi voglio dire il tema clou eh, del libro se ho capito bene cioè sì. che relazione hai diciamo c'è allaccia... quella parte centrale del libro che parla della cosiddetta allegria dell'aria perché l'aria può essere un'aria malinconica, un'aria spiritosa, per può essere un'aria triste. Come ad esempio, noi spesso andando in giro per le strade della città, incontriamo persone, si dice proprio così: oh, oggi hai un'aria mesta, hai un'aria triste. Oh che bel viso sorridente oggi, che aria gioiosa, perché esistono come nel silenzio vari tipi di aria. E va bene, senti, grazie Angelo, dai, poi avremo modo di approfondire, insomma, magari... Quando grazie avremo... poi mi dici quando l'avrai letto ti ringrazio molto Bene, se, eh, per chi volesse insomma, informazioni su questo libro l'assurdità dell'aria può rivolgersi direttamente all'autore Angelo certo. Filippo Iannoni Sebastianini grazie Gian a presto